e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come preparare una torta senza cottura quindi senza il bisogno di accendere il forno in meno di 15 minuti e eh già ragazzi avete sentito proprio bene, è velocissima facilissima e golosissima oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara per questa ricetta ci serviranno 400 g di biscotti Oreo e 130 g di burro sciolto per prima cosa mettiamo i nostri biscotti in un mixer e cominciamo a frullare. Passati 10 secondi aggiungiamo il burro e continuiamo a frullare. Qui con noi abbiamo una teglia con una circonferenza di 27 cm con il fondo apribile e ora ci andiamo a mettere il nostro composto di biscotti ricordandoci ovviamente di andare a rifinire anche i bordi. Quando avremo finito di stendere la nostra base, la metteremo nel frigo a riposare per circa mezz'ora, in modo che si assesti per bene. Mentre la nostra base sta riposando in frigo, vediamo insieme gli ingredienti per la ganache, ossia 400 g di cioccolato fondente tagliato a scaglie e 300 ml di panna fresca intera. Per prima cosa mettiamo la nostra panna a scaldare in un pentolino sul fuoco finché non sfiorerà il bollore. Quando la nostra panna sarà calda, la trasferiamo nella ciotola con il cioccolato poi mescoliamo il tutto per bene. Dopo aver amalgamato i nostri due ingredienti Lasciamo la nostra ganache a temperatura ambiente fino al momento del bisogno. Passati i 30 minuti di riposo in frigo, prendiamo 20-30 g di ribes e li mettiamo alla base della nostra torta. Poi aggiungiamo tutta la nostra ganache, la stendiamo per bene lungo tutta la superficie poi mettiamo la nostra torta a riposare nel frigo per circa due ore o finché la nostra ganache non si indurirà. Ci aiutiamo sempre con una spatolina. Per decorare la nostra torta abbiamo deciso di utilizzare tutta questa bella frutta fresca e noi qui abbiamo delle ciliegie, delle albicocche, dei kiwi, delle more, delle fragole, dei mirtilli, dei ribes, dei fichi... E per dare una nota di croccantezza finale abbiamo scelto qualche tipologia di frutta secca, per esempio della granella di nocciole, dei pistacchi, e delle nocciole intere e delle mandorle, e infine un pochino di menta. Passate le due ore di riposo in frigo, iniziamo a decorare la nostra torta come più ci pare e piace, utilizzando tutta la frutta a nostra disposizione.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 il cioccolato si sposa alla perfezione con la frutta perché la frutta rilascia una nota leggerissima acida che va a completare il tutto. La ganache è veramente buona, vellutata e leggera. La base all'oreo gli dà una spinta di croccantezza in più. E infine la frutta secca che abbiamo messo sopra va a completare il tutto dando un'altra nota di croccantezza che rende la nostra torta unica e inimitabile. È veramente fresca e adatta all'estate.